Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, quindi a partire da oggi 13 febbraio al 2 di 20 febbraio 2023. Suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo con amore gentilmente quando farò la preghiera di protezione di chiedere al vostro sacro cuore alle vostre guide, ai vostri angeli, all'arcangelo Michele di guidarvi eh, in quale sarà la lettura eh, più giusta per voi, per il vostro massimo bene. Potrebbe essere che eh, verrete guidati anche a, a ricevere i messaggi dell'intera lettura, oppure gruppo A, e, o gruppo, eh, gruppo B insieme, oppure gruppo A e gruppo C. Insomma, eh, ascoltate il vostro cuore, cosa eh, vi dirà. Eh, iniziamo con una bella preghiera di protezione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 in ed in tutte le direzioni del tempo spazio, con amore vi chiedo di purificare la nostra energia, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero, la verità, la saggezza, l'integrità di Dio Dea, onnipotente padre e madre chiedo massima protezione, guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù grazie all'intera coscienza micaelica dell'Arcangelo Michele è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità ok, vediamo un po' Gruppo A sono uscite due carte, allinea la tua vita, va bene, e l'altra è risveglio. Interessante, work your life, queste carte sono bellissime. Ieri ho fatto una lettura personale, per me stessa intendo, eh, mi ha dato dei messaggi molto profondi, sono veramente delle carte molto potenti. Ok, continuiamo col gruppo B. Rispondi alla chiamata della tua anima. Vediamo il gruppo C. Eccola qui. È caduta in terra, la raccolgo? Vediamo un po', ok, qua è Min Takan, eh, è un luogo, è un luogo, un paradiso praticamente, eh, un luogo dove tutto è amore, quindi è un invito a riconnettersi con il paradiso in terra, manifestare la nuova terra, ma lo vedremo nello specifico dopo, va bene? Ok. Vediamo le carte dell'Arcangelo Michele. Gruppo A, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Gruppo B, concentrati sulla tua salute perfetta e divina. Beh, tutti, diciamo che tutti e tre i gruppi c'è un invito al riallineamento spirituale, al riallineamento alla via dell'amore. Sono uscite due carte per il gruppo C. Esplora le tue possibilità, la tua guida interiore è vera ed affidabile. Bene, vediamo cosa ci vogliono dire gli unicorni. Ecco, gruppo A, sono uscite due carte, uh, fluisci. E rabbia, vediamo un po' poi nello specifico che cosa ci vogliono dire, va bene? Vediamo il gruppo B, Natura, È un invito veramente al, all'allineamento per il gruppo B, vediamo il gruppo C, azione, bene bene bene, iniziamo la nostra lettura angelica. C'è cioè, un invito all'allineamento spirituale, dicono le carte di Work Your Light. Cosa c'è che non è allineato nella tua vita Cosa è? Cosa devi cambiare? Dove ti devi apportare dei cambiamenti? Potrebbero essere dei cambiamenti nelle relazioni, potrebbero essere dei cambiamenti nel tuo, eh, nella tua giornata tipo, eh, potrebbero essere cambiamenti da portare nell'alimentazione. Tutto questo, questa spinta al riallineamento è legata a tuo risveglio alla chiamata della tua anima la tua anima ti sta chiamando nella direzione della luce per molti di voi il risveglio eh, diciamo è già avvenuto da tempo quindi questa carta sta a significare che c'è un upgrade nella tua crescita personale e spirituale eh, eh, un nuovo modo di essere stai integrato il tuo sé superiore e per questo il tuo corpo sta cambiando a livello cellulare stai cambiando a livello di consapevolezza è per questo che vuoi eh, diciamo puntare più in alto nel, nella manifestazione del tuo scopo di vita su questa terra diciamo che c'è un invito anche alla scrittura scrivi i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti anche per capire bene te stesso o te stessa dove sei, dove vuoi andare eh, cosa vuoi realizzare nella vita è importante questo perché tu ti possa affermare e realizzare anche come anima e anche come persona in questa terra. Va bene. Eh, diciamo che la rabbia non deve essere repressa, la rabbia deve essere eh, riconosciuta, portata alla luce e deve essere poi guarita e trasmutata con cosa? Col perdono, con la compassione, lascia andare chi ti ha ferito, lascia andare chi si sta comportando male nei tuoi confronti, chiudi le porte, chiudi perdona e chiudi la porta a chi non è degno di te, a chi non è degno della tua energia della tua eh, bellezza, della tua luce, va bene, fluisci con la luce, segui il flusso, di, dicono gli unicorni, segui quel flusso di energia, quella chiamata dell'anima, la tua creatività, esprimiti creativamente, esprimi i tuoi talenti, esprimi il meglio di chi tu sei veramente nella tua completezza e totalità, bene, passiamo al gruppo B, eh, sentito la chiamata della tua anima la tua anima ti sta chiamando è per questo che senti disagio dicono gli angeli senti disagio in certe situazioni perché quelle situazioni non sono per te eh, la chiamata della tua anima ti sta portando a chiudere delle relazioni a cambiare alimentazione un'alimentazione di tipo vegetale un'alimentazione più sana senza additivi abbiamo visto come in Europa hanno adesso accettato l'introduzione degli insetti nella nostra alimentazione, ragazzi, eh, veramente state attenti, guardate le etichette dei cibi che mangiate, eh, naturalmente mangiando una, un fa facendo un tipo di alimentazione vegetale questi problemi non ci sono, aggiungi più vegetali nella tua alimentazione, aggiungi più verdura, più frutta, eh, esci nella natura, vai a camminare, questo ti consentirà di elevare le tue vibrazioni e le tue frequenze di ascoltare meglio l'anima di ascoltare meglio cosa sta cercando di dirti il tuo sé superiore cosa sta cercando di dirti il tuo sé futuro Va bene i desideri che tu hai sono esattamente la chiamata dell'anima devi credere nei tuoi desideri I desideri non sono sbagliati desiderare eh, luce desiderare una vita migliore desiderare la Lavoro migliore, desiderare relazioni migliori. Eh, questa è la chiamata della tua anima, rispondi ad essa. Ripeto, vai nella natura, dicono gli unicorni, radicati alla terra. Eh, Prega nella terra, medita nella terra, abbraccia un albero, fai un picnic, fai delle passeggiate, hai bisogno di fare questo, hai bisogno di eh, veramente di eh, riconnetterti con chi tu sei veramente. Bene, passiamo al gruppo C. Allora, Mintakan è un luogo paradisiaco già esistito che ora si trova in dimensioni superiori della luce. Diciamo che si narra che i primi angeli sulla Terra si siano incarnati proprio in questo luogo sacro, dove non esisteva l'ego, dove non esisteva la competizione, la paura, non esisteva eh, diciamo, eh, proprio mh, niente di duale come stiamo vivendo noi sulla Terra. Eh, diciamo che mh, i, i primi operatori della luce eh, si sono incarnati proprio in questo luogo magico. Eh, riconnettiti con la te, con l'energia della nuova terra. Alla fine, è quello che noi vogliamo manifestare è il nuovo paradigma di amore: un nuovo paradigma che tu, come anima, come nella tua esperienza, hai un imprinting a livello cellulare perché tu sai già cos'è l'amore, tu sai già cos'è la completezza. Hai bisogno di riconnetterti con questa energia, medita di più, prega di più, eh, veramente hai bisogno di ascoltare eh, la tua guida interiore perché la tua guida interiore ti sta Parlando, ti sta guidando ti sta dando delle informazioni esatte reale ed attendibile devi prendere una decisione devi esplorare le tue possibilità per prendere questa decisione dentro di te la risposta c'è già cerca di ascoltare cosa l'anima ti sta spingendo a fare ed agisci di conseguenza poche eh, diciamo mh, è venuto proprio il momento di ascoltare l'anima ed agire Sei proprio guidato guidata in questa direzione. Bene anime infinite per questa settimana la lettura si è eh, l'abbiamo conclusa volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta mi occupo anche di facilitare il logos healing eh, che è una modalità potentissima che si avvale del potere della parola per eliminare paure sistemi di credenze limitanti blocchi stati d'animo negativi tutto ciò che vi sta abbassando le frequenze con logo sealing è possibile pulire il vostro canale riallineare la vostra energia e successivamente fare un lavoro di riprogrammazione per allineare la vostra energia nella direzione dei vostri sogni ed obiettivi eh, si fanno gruppi eh, si può lavorare in gruppo oppure si può lavorare mh, singolarmente one to one veramente un lavoro straordinario presto il mio sito verrà aggiornato connessioneangeliche.com con tutti i costi da metà settimana circa voi inizierete a vedere già eh, tutto aggiornato sul mio sito quindi potrete prendere tutte le informazioni che volete eh, e poi se siete interessati a collaborare con me non esitate a contattarmi. volevo informarvi Infinite che tra due giorni, il 15 di febbraio 2023, inizierà il percorso di coaching di due mesi per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce, con tutti gli insegnamenti dell'arcangelo Michele. Si farà tutto sulla guarigione, tutti gli aspetti del riequilibrio energetico. Imparerai a guarire te stesso, a guarire gli altri, imparerai che il ceiling e riceverai più sessioni di guarigione a distanza che sarò io stessa a facilitare su di te un pacchetto completo un'occasione unica e speciale in promozione mancano solo due posti contattami e partecipa a questo percorso straordinario per chi invece è interessato a volersi connettere con gli angeli imparare a fare questo puoi fare un percorso di coaching con me one to one oppure puoi acquistare il corso online registrato dove veramente c'è tutto dalla A alla Z e puoi guardare questo corso tutte le volte che vuoi all'infinito. Io vi saluto per qualsiasi cosa, non esitate a contattarmi, vi auguro una settimana meravigliosa, radiante, piena di energia e di luce, benedizioni infinite a tutti voi, un bacione a presto, ciao ragazzi!